Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video ragazzi vi porto una breve, eh, diciamo top di tutti quanti i glitch funzionanti e quelli più efficienti che ci danno abbastanza soldi insomma e quindi andremo a vedere una breve top 4 ragazzi, 4 glitch funzionanti ancora funzionanti tutt'oggi e andiamoli a vedere uno per uno ragazzi perché comunque sono quattro glitch che meritano almeno secondo me meritano ragazzi qualcuno di voi sicuramente li avrà già riconosciuti però andiamo a vedere più nel dettaglio questo ragazzi è il glitch che ci droppa i soldi ragazzi con questo glitch, facendo questo glitch, prendendo un'auto, andando all'aeroporto, insomma, chiamando Lester, ehm, ci droppa dei soldi, ragazzi, quando andiamo all'aeroporto ci droppa all'incirca 1000 dollari al, ogni due secondi. Eh, con esattezza, ragazzi, sono 30.000 dollari al minuto eh, per 10 minuti. Facciamo 300.000 per 100 minuti, che è un'ora e 40. Ragazzi, facciamo: eh, Quanto cazzo famo? Boh, mi sono scordato. Famo 2 milioni e 100.000 qualcosa del genere, ragazzi. Con eh, nel giro di un'ora e 40, nel giro di un paio di ore. Comunque, andremo a fare qualche milioncino insomma che non è eh, affatto male ragazzi passiamo al secondo glitch ragazzi il secondo glitch che comunque anche questo è un glitch fondamentale perché eh, ci aiuta a diciamo mettere le ruote di bennis su qualunque veicolo eh, questo glitch è molto buono ragazzi anche perché eh, comunque ci consente di passare tutte le modifiche a un veicolo che non abbiamo mai modificato e quindi andremo a risparmiare dei soldi ed è fondamentale e in più eh, andiamo a mettere tutte le ruote di bennis su tutti i veicoli che noi vogliamo ragazzi perché? Eh, perché con questo glitch possiamo passare tutte quante le modifiche allora ragazzi tutti questi glitch di cui vi sto parlando li trovate sul canale e sui corrispettivi canali del team glitch ragazzi quindi vi basterà andare o sul mio canale e tornare un pochino indietro dove non c'è scritto facciato eh, vuol dire che il glitch è ancora funzionante io per esempio a quello del money drop avevo scritto facciato perché comunque mi avevate rotto un pochino le palle e mi ero stufato di rispondere a persone che comunque scrivono pacciato, pacciato provare però ragazzi, provare non costa un cazzo questo ragazzi è il terzo glitch della classifica top eh, 4 allora eh, questo glitch ragazzi serve per eh, duplicare le auto all'arena war anche questo lo trovate sul canale l'ho pubblicato in questi giorni è ancora funzionante è un ottimo metodo perché ci permette di eh, duplicare 25 auto alla volta ragazzi e non è una sciocchezzuola insomma 25 auto alla volta per una leggera spesuccia eh, diciamo che, eh, sono abbastanza buone e soprattutto ragazzi eh, cioè sono bei soldini che cazzo vi devo dire raga questi sono glitch che vanno una bomba l'ultimo glitch ragazzi che vi sto proponendo è quello del nightclub con la crew buggata ragazzi e questo glitch ancora tuttora funzionante molti lo stanno usando è ottimo come glitch ci sono delle crew buggate e ragazzi basta come ho già detto andare sul canale e trovate tutti quanti glitch di cui vi sto parlando questi quattro glitch sono mostruosi ragazzi sono funzionanti sono tutti quanti funzionanti la roxara si sta dando all'ipi Scusate ragazzi Si sta dando all'ippica Perché molto probabilmente Avranno altri cazzi da fare Su Red Dead Redemption e altre cazzate Comunque sia ragazzi Questi qui sono i quattro glitch come, come state vedendo a video eh, Diciamo che io adesso Ve li lascio così Lo so magari è un video un po' strano Non l'avete mai visto da nessuna parte Però vi volevo fare una top 4 ragazzi dei 4 migliori glitch che secondo me al momento sono i migliori glitch e stanno funzionando alla perfezione ragazzi. Quindi che dirvi? non ho veramente nient'altro da dire, questi glitch sono qualcosa di, di mostruoso io penso che se ne approfittate non fate un soldo di danno ragazzi, anzi il soldo lo fate, lo guadagnate e lo mettete da parte anche perché di questo periodo i soldini servono ragazzi quindi come ho già detto ricordatevi eh, di passare in descrizione, ricordatevi di passare nei canali del team glitch ragazzi dove ci sono tutti quanti i glitch di cui vi ho parlato li trovate anche sul mio canale detto questo un saluto a tutti e al prossimo video ciao belli